siamo già di sigla perché sta iniziando ovviamente due chiacchiere con e questa sera Alessandra Ierse. Bentrovati a tutti coloro che entrano già nella diretta, stiamo aspettando pian pianino che arriva un po' di gente ovviamente arriva anche l'ospite di questa sera Alessandra Ierse che è già vedo online C'è anche la, la, la Allora, vediamo un po', tanto adesso mi troppa. Buonasera! Oui, buonasera, ciao! Oh, come stai? Benissimo, guarda, sono allo Spirit de Milan che è un locale fighissimo di Milano. Aha. Uh -huh. E ho fatto adesso un'intervista con Enrico Beruschi, pensa, tu no. sei giovane forse non lo, con... no, lo conosco. No, no, lo ricordo, <ride> lo ricordo, finita di che lo ricordo. E allora? Come ehm... stai William? Io benissimo, tu che dici? Benissimo, dai, bene, bene, dai che forse si ricomincia. Oh, finalmente iniziano a fioccare un po' di belle notizie, <ride> finalmente. <ride> Sono tutte proposte, senti, ma se dovessimo riuscire a ma se riuscissimo a organizzare è tutto un se, Perché finché eh, c'è il ma... fuoco coprifuoco... immagino. Immagino un discorso legato alla mancanza di poter programmare perché poi è quello no, che destabilizza neanche poco chi giustamente campa di spettacolo. Perché poi infatti tra le prime cose ti volevo chiedere prima di andare a parlare, insomma, da, della stories, da quant'è? che non c'è il pubblico davanti. Allora, dal eh, 10 settembre dell'anno scorso. Ah, ok, quindi eh, nella pausa, insomma, quella, diciamo, estiva, in cui ci avevano dato un po' di margine, siete riusciti, come mi diceva pure eh, Maria Pia la settimana scorsa, quindi settimana... l'estate scorsa qualcosina, però poi, sì, ovviamente... Pochi... Soprattutto organizzato, sai, nelle, nei luoghi tipo i cortili dei comuni dove c'era la distanza giusta, tutte le persone con le mascherine, tutte controllate, temperatura, igienizzazione delle mani e poi il pubblico non cioè, davanti ma a distanza e sai che per noi comici diventa un più difficile, eh, per me, per me. mi piace il diciamo contatto. Che... Diciamo che la domanda era da quant'è che? Uno spettacolo standard, normale, cioè con quei bei, quei bei assembramenti, quelli esatto. belli colosi. Esatto, invece, poi ne ho fatto uno: una, una commedia teatrale via streaming, uh, un teatro bellissimo di Castiglione delle Stiviere, eh, senza pubblico eravamo mm. in cinque sul palco una commedia molto bella Spie Missione, e senza pubblico fa eh. è strano perché se il pubblico ti dà anche il tempo ti dà le pause senti le risate che ti scaldano senti proprio il respiro del pubblico l'energia del pubblico e questa, questa cosa mi manca tantissimo mm. e, ah. e poi ho questo incubo eh, che hm, sogno di salire sul palco e non mi ricordo le battute ti giuro è un incubo eh, te credo cioè. eh, <ride> spettacoli che faccio da anni, ho il terrore di, di, di dimenticarmi le, le battute, però voglia di salire sul palco. Voglia, voglia ha scritto Francesco Rizzuto. Ha scritto: Sono otto mesi che non si lavora. Giustamente, sì, sì, no, ma in il pubblico, sai, soprattutto per chi come te, come Francesco e altri eh, campate di quell'onda che arriva dal Boah, dalla risata che ti ti colpisce sul palco no? che comunque è un responso diretto di quello che si sta facendo su quel palcoscenico ecco con francesco per esempio stiamo girando degli sketch che andranno poi sul web dove io in, in persona sua moglie anzi <ride> ex moglie caro <ride> se ci stai seguendo il danese e il, il meridionale il siciliano che ah, Laura che spettacolo, eh, no, guarda, ovviamente credo che in questo periodo sia stato basilare da parte di tutti, reinventarsi no, un pochettino per quanto riguarda anche la parte web, eh, qualcuno che fino a prima giustamente avendo tante date, tour, teatrali, la parte web uno la curava tra virgolette poco perché giustamente non avevi neanche il tempo di, bravo, mancava il tempo. Sì, sì, sì, è vero, è vero, mancava proprio il tempo. Invece, giustamente, quella è una parte, una parte che comunque fa tanto, perché poi tanti anche esordienti, no, persone che eh, hanno fatto dei profili che poi spopolano, eh, perché? Perché invece sono andati diretti, i 2.0, insomma. Però, però, io ho visto, mi so che ovviamente, tu nasci addirittura in radio, Radio Milano International nel 2000, no, 1900... no, 90, 92, 93? 92 sembra che c'era scritta con, con la vecchia 101. 101 con Massimo Valli, pensa. Che, e poi eh. l'attuale 101. Come? L'attuale eh. R101. Esatto, esatto. E noi facciamo la diretta. Delle 7 della mattina, dalle 7 alle 8, in diretta meraviglioso, bellissimo, stupendo. Eh? La radio è stata una bellissima avventura. Torneresti a fare radio? No. No? <ride> ah, Evviva la sincerità! <ride> mi piacerebbe tornare sul palco oppure fare le sitcom adesso appunto con Francesco facciamo questa sitcom sul web e questa è la cosa che ci piace di più anche perché improvvisiamo tantissimo abbiamo uno stralcio di copione e poi ciao il copione è? abbiamo un copione? Eh? dove si potrà vedere? YouTube? che piattaforma? Twitch? Eh, dove, dove le pubblicherete? Su, su tutti i vostri profili? su youtube nel canale di federica e nicole che sono due eh, tiktoker si chiamano co così si chiamano famosissime fanno dei balletti che io voglio ballare con loro una di, di loro due federica sarà mia figlia eh, però il mio sogno è ballare con loro questi tutti quegli stacchetti contro le... <ride> <ride> <Però> la faccia <ride> si in quadri stretta primo piano e eh, via e poi nel 99 tu praticamente inizi di Zegg fatto un provino a Zelig, lo raccontavo prima, eh, eravamo in 120 e ci hanno preso in 19, tra cui Picone, Ficar Piccone, Omar Fantini, eh, chi è che è? Ma un, un sacco di, dei miei colleghi, Leonardo Manera, no? eh, c'erano tutti e è stata una grande emozione, grandissima emozione, eh, bello, bello. Poi 35 anni di Zelig quest'anno, se non, non ho visto male qualcosì. Sì, è il compleanno di Zelig, adesso, in questi giorni. Sì, mm. sì, eh, beh, lì è stata la mia fortuna, ehm, perché poi c'è stato un periodo che facevamo questa eh, serata, eh, oggi le comiche. Oggi le comiche con Margherita Antonelli che faceva la, la, la presentatrice, e, e grazie a questa serata di Zelig mi hanno visto i produttori di Belli dentro e mi hanno mm. visto fare Yolanda grandissimo successo! Diciamo la cosa più divertente eh, che abbia fatto in televisione, anche perché poi non ho fatto nient'altro, però diciamo questa no non è vero poi foto Zelig una puntata di colorado con i fichi d'india di due pazzi e però diciamo che belli dentro è stato ah, no, sì, l'esperienza esperienza fantastica però una domanda prima di poi entrare un pochettino in merito nei personaggi quando ti sei accorta questa domanda voglio fare un po a tutti gli altri, di dire a me piace proprio far ridere cioè o oh, voglio fare questo cioè quando è che ti sei accorto di dire eh, e per il comico, proprio facendo radio, proprio facendo radio sai, il radio è la, la difficoltà è che nessuno ti vede nessuno ti vede, devi far ridere solo con le battute. Io ehm, ero, allora forse venivo premiata dalla mia spontaneità, no? facevo questo personaggio della Bruna alla Bergamasca che faceva la valletta di Massimo Valle, la valletta in radio. Cosa serve la valletta in radio? Serve, serve. E quindi con lui eh, non c'era neanche bisogno di, di scrivere, si improvvisava e basta. Poi sai l'idea di invece mostrarmi al pubblico e divertirmi col pubblico eh, è stata una, una priorità una, perché abbiamo fatto delle serate a Zelig quando Zelig era ancora sconosciuto nel, nel teatro quello vecchio e dove io aiutavo Massimo Valli e gli altri ma facevo proprio la balletta e invece lì sono stata scoperta e ho fatto eh, delle puntate di sabato notte live con paolo bonolis eh, vedi proprio quando la... il momento giusto il eh, momento giusto c'era il produttore <ride> che lì proprio diciamo che botta di fortuna e ho fatto queste puntate con, uh, con paolo bonolis facevi la, disturbatrice. Eh? facevi la disturbatrice disturbatrice di paolo bonolis e luca laurentis in mezzo a queste gnocche perché io ero un cesso cioè mi truccavano malissimo non è che facevano molta fatica e c'erano le ah. prime che facevano le no, le centraline. Se, ma non mi ricordo che si mettevano sempre ah, me. Ne... senti, scusa ma perché non possiamo fare anche noi quello che fa Alessandra il regista ascolta tu fai la figa e basta perché Alessandra fa, fa le sue cose non ti preoccupare è <ride> stata la mia prima esperienza un po' traumatica, no? E... però dopo invece è andato tutto alla grande ho fatto quello che mi piaceva e secondo mm. me ne mancano questo, questi, di pro, questi tipi di programmi tipo le sitcom perché poi io sono una che si, che si è appassionata al Mammo con Enzo Iacchetti, Rossana Carretto, cioè a me le sitcom piacciono, I, uh, Sandra e Raimondo, io li guardavo mm. e cioè quello tanta roba. Era una ricetta, secondo me. Non ho capito. Manca quel tipo di televisione. Ma perché c'era una ricerca della qualità diversa. Sì. Oggi purtroppo il livello è un po' calato verso il trash, prima il demenziale, poi il trash, e... eh, che sennò poi rischio di farti domande su, su pseudo colleghi, io direi che evito questa cosa. Eh, sì, e Ah, che leggo senza occhiali, ma riesco a vedere. Ah, ma io mi preoccupo, che sai, col telefono in mano, praticamente. Sono col telefono in mano, sì, perché fuori stanno suonando, c'è un trombettista che sta suonando, quindi non vorrei avvicinarmi ecco a un no, altro mi preoccupo mezz'ora col telefono in mano, diventi macista. Mi diventi... preoccupare, faccio palestra, io non è che sono in casa, ma faccio palestra. Eh, come tutti e, e poi volevo chiederti invece proprio sul discorso poi torneremo anche sul discorso teatri aperti chiusi volevo un parere in generale su come è andata e come poteva essere gestita però dopo con calma e invece un po' i personaggi no? i tuoi più, più conosciuti sono la bruna e ovviamente la yolanda da belli dentro perché quelli io l'ho visti dal vivo e anche la evacuata la moglie di diabolica e l'altro esatto. più dei fumetti e della Riviera Romagnola. E, e, il mio è stato bel personaggio della Bruna nasce perché io facevo, tenevo l'amministrazione di un'azienda vicino Bergamo. Quindi le mie cli clienti e i miei colleghi erano. Tutte bergamasche e io le adoravo perché queste si svegliavano alle 5 della mattina, avevano già preparato il pranzo, avevano già sistemato il bagno, avevano già... cioè io alle 5 della mattina ero nella mia fase REM, esatto, sì, sì. E quindi questa loro forza delle, delle bergamasche che veramente fanno di tutto e di più, cioè loro non hanno bisogno del marito per mettersi una mensola, lo fanno loro, lo fanno loro, che problema? C'è, cioè, figa, dammi quella roba lì, te la sistemo io. E dicevo, wow. Boh, che donne! E allora le ho portate un po' all'esasperazione, però la Bruna è dentro di me. E eh, parte, c'è cioè, cioè, cioè quel piccolo cromosoma bergamasco. Eh, Oscar mi dice parla di, di che sogno sei. Il mio, il mio spettacolo, ho debuttato l'anno scorso, ho fatto due date e poi pandemia. <ride> Basta! Di che sogno Vabbè, lo riprenderai? Che faccio la monologhista, perché sai, io sono un po' timida e mi nascondo dietro i miei personaggi, questa è la verità. E invece qui esco proprio fuori come Alessandra Ierse, che ho detto ai miei autori, che sono Giovanna Donini e Andrea Midena, io mi vergogno, ma io non sono simpatica come Alessandra Ierse, detto, ma sei scema. Ma sei tu, cioè sei tu La Bruna, sei tu Iolato? Come non sei simpatica? L Ho detto boh, ci provo e devo dire che è andata molto bene. Parla di segni zodiacali, parla di oroscopi, eh, come ci facciamo influenzare dagli oroscopi giornalieri. Può essere Se che poi... qualcosina eh. facesti pure al vivosa da, da monologhista o facessi solo personaggi? No, erano, erano solo personaggi. No, mm. no, erano solo personaggi, sì. E, mh, e niente, quindi è, è, è molto poetico anche come, come finale, quindi no, mi piace, mi piace, non vedo l'ora di riprenderlo. Eh, infatti quello che volevo domandare. Ma, ma mi piacerebbe riprenderlo, ecco. Eh, infatti, ancora non ci sono date certe. Mi chiedo, di che segno sei tu? Me lo dice sempre Francesco Rizzuto. A Frange, di che segno sei, William? io vergine ascendente vergine, cacacazzi di sì, prima che. ma tanto ma tanto cacacazzi io mi circondo solo di vergine mio fidanzato è vergine mia, mia sorella mio padre mia nicola c'è cioè, tutti vergini sì, sì io sono, sono a me si è bloccata la chat ah, ecco se... non so perché si era bloccata la chat ecco, perché non vedevo più nulla e... e poi la Yolanda perché poi se la Bruna è partita e spero la Yolanda non sia <ride> Alla a volte quando sono un po' scema sì Su quella parte lì quella parte del zoccolificio no ecco no te nato quel personaggio cioè? e eh beh quello è nato da, da belli dentro hanno scritto proprio loro il personaggio di, di olanda e mm, allora mi hanno chiesto come eh, potevo interpretarlo ho detto guarda allora il, il putanone bolognese rimiliano insomma è, è classico facciamo la bergamasca e la, la regista fa mi piace bergamasca facciamo la bergamasca anche perché poi già è pisarda l'altra era milanese la bergamasca ciao bergamasca bresciana e un personaggio meraviglioso che ho portato anche al vivosa e, e me lo eh, mi piace perché è ingenuo, nonostante il suo lavoro, anzi che non è un lavoro ma è una tradizione di famiglia, ricordiamoci, <ride> perché la nonna lo faceva, la mamma lo faceva e io lo faccio per battere le tradizioni, e è un personaggio che mi piace tantissimo perché può dire di tutto, può, può essere volgare senza esserlo, cioè può dire delle cose pazzesche eh, senza essere volgare perché ha l'ingenuità della, della ragazzina, no? E poi invece è una pratica, perché per fare quel mestiere è una pratica, però mi piace. No, infatti mi ricordo che di quello che colpiva del personaggio, io me lo ricordavo già perché mi ricordo qualcosina di, belli dentro l'avevo già visto, all'epoca lo vedevo, poi vedendolo dal vivo ovviamente ti rimane ancora più impresso, è la bonarietà, cioè sembra <ride> <è una>, quasi <ride> Maliziosa. Yolanda non è mai maliziosa. No, no, no, no, vive nel suo mondo, come diceva Jepp: il mondo di, di mio mini-pony. Quello esatto, esatto. C'è il suo fantasio. Sembra anche ingenua. no, nel... però fa il puttanone cioè... Cioè, parliamo se... parliamoci seriamente: è fa il puttanone. però è un un personaggio dai ah, mai. Tra virgolette, ma parlando del fatto che adesso fai, hai fatto il suo spettacolo, due date, speriamo lo ripigli il prima possibile. Da monologhista, di vivere un pochettino la sindrome che alcuni, ciao Claudio, intanto hanno vissuto un po' la sindrome della signorina Silvani no? del, del, di Anna Mazzamao, quella che viene ricordata più per il personaggio che eh, per l'artista, in sé per sé poi tanti personaggi poi con eh, il mio gruppo delle scemette sai che noi siamo sei donne tra cui Viana Porro, Nadia Puma eccetera eccetera, le eccetera. Conosco, le conosco le scemette eh, sai lì siamo attrici perché ogni sketch impersoniamo una donna diversa quindi non ricordano Yolanda ma non um, capiscono subito che posso fare altro ecco non è solo quello, non, non, non sono legata, non sono catalogata solo come Yolanda e questo mi fa piacere. No, lo no, dice più che altro, ma esatto, quello no, però se ne avevi a volte avuto la paura tu di rimanere... Uh... No, no, no, perché a me comunque piace spaziare, comunque fare altre cose, poi facendo anche teatro, fare commedie, quindi non sei legata oh. solo al personaggio, ma ogni volta ti, ti inventi qualcosa perfetto. Invece mo, torniamo al discorso mo, Covid, pandemia, come si è fermata la giostra. Mo, ovviamente sappiamo tutti un pochettino come è andato, però io l'idea mia di fare questo tipo di interviste po a tutti quelli che ho avuto il piacere di conoscere era nata proprio perché volevo chiedervi il vostro punto di vista, cioè come secondo voi è stata gestita e quello che magari poteva essere fatto, magari in maniera diversa, no? Per, perché poi non c'è soltanto l'artista che va sul palco, ci sono maestranze e maestranze dai tecnici, iconici, attrezzisti, anche un semplice... ...dietro a uno spettacolo, assolutamente, c'è cioè tutto un mondo. Ma guarda, eh, egoisticamente eh, si poteva fare lo spettacolo con un terzo dei, degli spettatori si poteva fare tranquillamente perché c'è lo spazio giusto, perché comunque vieni eh, la temperatura, insomma tutte le, le precauzioni. Il problema è che i teatri non riescono a guadagnarci, ma non riescono neanche, forse ci perdono, perché non avendo gli incassi devono comunque pagare i tecnici, le, le maschere, eh, la scenografo, cioè il riscaldamento, l'aria condizionata, quindi ci sono una serie di spese che devono comunque eh, sostenere dico egoisticamente si poteva fare, pensando ai teatri, direi di no, anche perché non, non penso che siano stati anche aiutati a livello economico. Probabilmente, esatto. E quindi aspetteremo quando si potrà, insomma, farlo con serenità per tutti. E al momento date certe della Iers, ne abbiamo? Allora, se riapre... A Zelig il 25 marzo con Nadia Puma e Rossana Carretto, un, una metà delle scemette, l'altra metà delle scemette il 15 giugno. Se Zelig aprirà e se daranno un coprifuoco, un po' più, eh, un po' più <ride> no, l'idea, io ve lo auguro perché ovviamente lavorate di quello. Poi tra, vabbè, c'è chi magari fa anche altro <ride> come. Tu stessa, insomma, ti occupi anche di altro. Tra l'altro, un altro settore che pure quello era stato fermo per un lungo periodo. <ride> <ride> che culo che c'hai <ride> adesso! È stato fermo tantissimo, tantissimo. Adesso abbiamo ripreso, grazie a Dio. Anno... guarda, ho riscontrato che abbiamo bisogno tutti di. Coccole. abbiamo bisogno di gratificarci con qualcosa che ci fa star bene quindi massaggi una semplice manicure perché abbiamo voglia di vederci le mani in ordine e anche gli uomini eh? perché tanti fanno smart working e stare sempre a casa se è costretto a stare a casa in tuta in... invece vengono e si coccolano si regalano un massaggio una coccola proprio la necessità io ho visto anche a Natale eh veramente, eh, era, era basilare regalare coccole. No, no, ma quello credo che sia una cosa fondamentale, ma proprio la mancanza della possibilità di scegliere del nostro tempo libero, no? Del, del, del, del, de, di quello che è la nostra libertà, quello che c'è stato La pandemia e questo virus c'è, e va bene, insomma, conviviamoci, conviviamoci. Ah, Se ognuno facesse veramente la persona... Eh, come si dice si comportasse veramente come giusto? Cioè quindi la mascherina tenersela su, eh, igienizzarsi. Le cioè, veramente sembrano cavolate. Però, se tutti facessero così, magari ci sarebbero meno, magari eh, non lo so. Eh, solo che ah, capisco sì, sì. che cioè io sto in negozio con la mascherina tutto il giorno, è faticoso, ma non si può fare. No, ma ti vedo, assolutamente. Ma anche per rispetto alle altre persone, quindi no no ma infatti è quello che credo quello sia essenziale da, da, da, da fare come gesto proprio di cosa buona per la collettività perché se no non ne usciamo più ragazzi. bravissimo bravissimo proprio per, per rispetto degli altri per se stessi e per gli altri chiaramente e, allora invece la IERS o la IOLAN oh, non farebbe che ne so un reality mm non me la sento, non me la sento. <ride> Già Beh. mi hanno detto, ma se ti dovessero chiamare a, a LOL, ma io dopo tre minuti rido. No William, <ride> io dopo tre minuti rido. No, sare, no sarei troppo una gioppina, non riuscirei. Loro sono stati bravissimi. Eh, infatti che ne pensi di LOL? Mm. Che visto. No, fantastico, fantastico. Eh, perché non è l'artista che recita o fa il suo personaggio, erano loro, con la loro simparia, simpatia, con la loro naturalezza. Poi sicuramente qualcosa era stato studiato, ma è normale. Eh no, è ma bello. le abbiamo visti in un'altra veste. A me è piaciuto tantissimo, a me è piaciuto tantissimo. No, io credo che quel format lì sia stato indovinatissimo, uh, ovviamente mi sembra che addirittura era un format giapponese, non sì, vorrei... Sì, sì, sì. sì. Perché fondamentalmente mette il comico in una posizione la posizione peggiore possibile. Che, anzi, nelle due posizioni possibili, recitare a volte perché loro facevano delle esibizioni per dei comici, colleghi, che quindi già non è proprio, il... e per dei colleghi che sono obbligati a non ridere. No, e quindi stai anche male, perché dici: ma avrò fatto ri... rid... non ridono perché non devono ridere o non ridono perché non ridono perché ho fatto cagare? Eh, è... <ride> L'avresti fatto no? cioè, ma a parte... Ma... sì, sì, sì, assolutamente, è troppo bello, è divertentissimo, sì, sì, Con fatto. chi lavoreresti, domanda di quelli di LOL, con chi lavoreresti di uno di quelli di LOL, se dovessi sceglierne uno? Con uno di quelli di LOL, beh, con Katia, sicuramente. Già, ci hai lavorato? Già, No, insieme no, beh, ci siamo trovati a Zelig, a... spesso, Insomma, eh, eh? la conosci? Sì, infatti ci siamo scritte e lei mi ha detto è stato difficilissimo, una fatica a non ridere perché veramente poi Pintus mi ha fatto ridere, ma tutti, tutti, tutti mi hanno fatto molto ridere. Poi energie diverse, comicità diversa, bravi. Mm. Sono stati anche bravi a scegliere i personaggi. Eh? Bravissimi. Parliamo, vabbè. Elio, ciao, Elio è un genio, Elio è un genio. Io <ride> eh, sì. hanno fatto il tip tap, ragazzi, io stavo con, con le lacrime. Cioè. Ma, ma perché pure... il tip tap è una cosa seria, ma vestito così, dai dai, no, con i pedalini che si vedevano, no, no, no, no. Ma pure Lillo, eh, a tutti Lillo lo adoro. No, Posaman. Ma no, ma no, a tutti, tutti, tutti. Ah, è stato, infatti, io credo che secondo me faranno sicuramente una. Credo di sì. Credo di sì. Ha funzionato, ha funzionato, perché veramente è stato un tormentone per giorni poi a un certo punto. E invece dovessi lavorare in televisione. Eh, che tipologia di programma? Sit cioè, non Conten ti parlo solo sitcom. di contenitore comico, ok? Quindi tipo Z, io ho un'altra sitcom volentieri. Contenitori, mm. sì forse sì, ehm, però la sitcom è quella che mi dà più soddisfazione, assolutamente, mm. è quella che mi dà più soddisfazione mi diverte. Però ah. sa, la televisione adesso va al web, ragazzo, eh, noi, io sono anziana ma i ragazzi guardano, i miei nipoti guardano il web. Non fare con i ragazzi verso di me perché io non è che sono <ride> un giovincialo. <joy> <ride> Cioè, mi sto rimontando pure io. È eh, di per verità perché sto provando delle cosette pure io. Così per divertirmi. Eh, però la tua prossima intervista, con chi è? Allora, settimana prossima, ma ti faccio eh. vedere. Preparate le, le cartellonistiche sul tablet. Just moment che le, le pesco. Allora, martedì, eh, cioè. Questa è la <ride> <ride> era, era in backstage. Ciao. Beh. Mi ah, raccomando, dai. martedì vi aspetto tutti quanti. <ride> martedì 19, Nadia Puma. E se riapre Zelig il 25 maggio. Puma, Ierse e Carretto. Ciapa. <ride> Sentendo. ieri ho sentito anche Sarno e Porro, sto aspettando risposte. Perfetto! Esatto. Tutte le scemette, viva le scemette! Ciao e poi a tutti! E il venerdì invece passo ad un altro genere, perché... alle fighe vere, eh, beh, eh, le beh. fighe vere, beh, ma noi siamo state, eh, ma, siamo non ho fighe, ma siamo state anche noi. Allora, aspetta, non ho parlato di fighe o non di fighe. No, no, Quelle lei sì però. Esatto, voi parlate di... voi siete comiche, lei no. Cioè quindi, settimana prossima, settimana interessantissima, Nadia Puma, martedì, Manuela Arcuri, venerdì, quindi... Ti ho fatto il sorpresone! Ui, ho fatto il sorpresone! Ma siete uh, stati tutte e due da Beruschi? Sì, abbiamo fatto tutte e due l'intervista da, da, da Beruschi, sì, sì, sì. Che spettacolo, che spettacolo. Eh, sì. Niente, siamo arrivati quasi, siamo agli ultimi minuti, quindi abbiamo parlato un po' di tutto... Eh, mi dispiace che avrebbe voluto che tu ci avevi già le date pronte. Magari. Eh, proprio... chiamano, senti, ma se dovessi organizzare agosto. tu ci stai... ma a luglio forse c'è la festa... Eh, ma forse è tutto un punto di domanda, William. Eh, ma infatti è quello. Quella, la cosa peggiore, penso, è non poter avere una calendarizzazione, mm. una sorta di cartellonistica che si va eh, per date. Meno io lo so, mi organizzo e so che ho invece stiamo ad aspettare, bello, eh? Ma anche, ehm, noi ci siamo anche sentiti, no, preventivamente per telefono, comunque tu mi dicevi che io, la cosa, mo, il tuo sogno ricorrente, quello di, di dimenticare, è proprio perché la mancanza, da quanti mesi che da dal palco, sì. no? Quindi è. Sì non lo so, la vivi come una sorta di rinizio, di battesimo. Sì, è vero, no, ma io il 10 settembre quando ho fatto la serata, oltretutto c'era anche Nadia, ma eravamo, ma sei emozionata il cuore a 2000? Ma è, è una roba pazzesca, quindi quando manchi da tanto tempo sul palco, eh, la rivivi come un debutto. Tanta eh, roba, sì. bellissime emozioni, ma va bene, va bene, belle cariche il giorno come te lo immagini invece quel giorno in cui eh, si potrà fare lo spettacolo ci sarà la calendarizzazione tu saprai perfettamente le date e teatro pieno gente che non c'ha quel dannato a fare sulla faccia come ti immagini il primo spettacolo fatto in quel modo emozione io mi metterò a piangere perché guarda anche il pubblico davanti no, con, no, la, no, bello, bello. con la mascherina e non vedere le espressioni, ma vedere solo gli occhi eh, fa. Eh, non, non è come vederli in faccia, ridere. Poi è bello vedere ridere, ma io mi carico da morire quando vedi le persone che ridono, che ridono anche, anche batter le mani. Ma quando vedi i sorrisi, anche se non battono le mani, non me ne frega niente, ma io li voglio vedere in faccia. Questo mi manca, questo mi manca e lo so che mi emozionerò, lo so che mi emozionerò, ma non vedo l'ora. Infatti io credo che eh, chi come voi fa un lavoro artistico soprattutto tendente al lato comico, quindi al far nascere quell'emozione però quella bella, quella divertente, no? La, ti toglie il pensiero, no? perché poi parliamoci chiaro, noi quando sorridiamo, quando viviamo qualcosa di positivo che ci fa muovere questi muscoli intorno alla bocca è un momento in cui noi dimentichiamo no? Totò diceva ad, ad Oriana Fallaci la felicità è fatta di momenti piccolissimi di dimenticanza il ruolo vostro quindi di, delle persone che sanno far ridere sarà fondamentale perché dovremmo il prima possibile dimenticare quest'anno e mezzo barra due speriamo un anno e mezzo che, che, che stiamo vivendo questo periodo storico. Quindi evviva i comici, evviva gli attori comici, evviva gli autori comici, evviva tutti coloro che fanno nascere una risata sul viso. Che regaleranno serenità e spensieratezza per un'ora, due ore, tre ore, quello che sarà, ma... È più possibile. Sì. Sì. Fatelo, più, più date possibile <ride> spettacoli da tre ore. Neanche cioè. Zeffirelli quando faceva le neumachie in teatro. Cioè. Dovranno ven venire i crampi qua. E così. Sì, sì, sì. Sarà veramente un gran momento. Come Perché è stato... È stata fatto? Gigi Travostino, pirla! Che? <ride> Dice, buonasera, volevo chiedere ad Alessandro, è un collega, per fare il comico cosa bisogna fare. Sei pirla, Gigi! Oh. Ecco, niente, questo è un messaggio solo per lui. È un po' anche bravo ah, e eh, viva tutti voi e viva quello che faccio anche un sorriso è stata una grandissima e bellissima emozione avere Alessandra Iers a due chiacchiere con eh, cioè. grazie, grazie vi abbraccio e spero di vedervi presto davanti a me a ridere con spensieratezza ma sia sì, anche Ast dai, per un po' di tempo potremmo fare anche con la mascherina, basta che, basta che torniamo. Basta se poi in tempi brevi la togliamo, questa dannata mascherina. Insomma. <ride> ciao, grazie, ciao tanti. ciao, ragazzi, ciao a tutti, scusate, non, non vedo bene, quindi vedo dei messaggi. Un bacio a tutti e grazie. Sicuramente sono tutti complimenti e persone che ti conoscono, che ti salutano e ti apprezzano, come tutti quanti noi vogliamo un bene assurdo e ti ringraziamo, ringraziamo. Alessandra, yes! Ciao ragazzi, ciao a tutti esci tu con esco esco e questa era la nostra puntata di questa sera e abbiamo avuto come ospite eh, due chiacchiere con Alessandra Ierse vi ricordo appuntamento settimana prossima martedì Nadia Puma e venerdì Manuela Arcuri grazie per essere stati con noi Buona serata, ciao!